Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Polartex Color 650, l'unica copertura resistente e duratura, disponibile in 12 colori differenti che offrono la massima resa estetica e donano un tocco divertente di colore alla tua piscina, una volta chiusa per l'inverno. In particolare scoprirete i tre modi per fissarlo alla vostra piscina, le istruzioni di montaggio e alcune precauzioni importanti. È formata da un telo in PVC da 650 grammi al metro quadro, con spalmatura lucida sulla parte esterna. Un plus che garantisce una totale opacità rispetto all'azione dei raggi UV e un'ottima resistenza alla trazione meccanica. Il materiale è sottoposto a trattamenti fungicida e antibatterici per resistere all'attacco degli agenti biotici. Polartex Color 650 è disponibile con tre sistemi di fissaggio fissaggio classico con salamotti da riempire ad acqua, la soluzione ottimale nella maggior parte dei casi. I salamotti, dotati di robusto tappo a vite, si inseriscono nelle apposite bretelle saldate sul telo e schiacciano la copertura sulla pavimentazione, bloccandola ed impermeabilizzando la vasca. Si tratta del metodo di fissaggio di gran lunga più semplice ed immediato. Fissaggio con occhielli perimetrali e tiranti elastici, consigliato anche per le piscine fuori fuoriterra che può essere chiusa a sacco stringendo una corda elastica attorno alla struttura stessa. Nel caso la piscina sia posizionata in una zona molto ventosa, è possibile optare per un sistema di fissaggio combinato, ovvero con occhielli e salamotti. In questo modo si garantisce massima sicurezza e stabilità al telo, ma si tratta di una misura da valutare solo se la zona è davvero molto ventosa. Prima di installare la copertura è raccomandato compiere una pulizia della piscina totale ed abbassare il livello dell'acqua sotto gli skimmer, effettuando il trattamento di invernaggio previsto dalle norme di utilizzo della piscina. È necessario in seguito rimuovere ogni accessorio installato sul perimetro della vasca, come scalette o trampolini, perché potrebbero interferire con la posa del telo. A questo riguardo, ecco come effettuare la posa di Poliart Color con fissaggio a salamotti. 1. Stendere il telo sopra la piscina, centrandolo sullo specchio dell'acqua. 2. Cominciando dal lato corto della vasca, disporre i salamotti lungo il perimetro, posizionandoli nelle fascette. E 3. Sollevare leggermente i salamotti dalla parte del tappo e riempirli circa al 70%, impiegando una gomma da giardino. Mi raccomando, non riempiteli fino in fondo, perché il volume restante è necessario per consentire l'espansione dell'acqua che si potrebbe ghiacciare durante l'inverno. Alcune importanti precauzioni. Una volta posata la copertura, in caso di pioggia potrebbe crearsi il problema della pozza d'acqua al centro del telo che, con il passare del tempo, potrebbe affossarlo con il peso. Un consiglio utile per eliminare il problema è utilizzare un air tube, un tubolare d'aria da posizionare sotto la copertura in modo da formare una gobba che fa scivolare via l'acqua piovana. È molto importante impedire a persone, animali o altri corpi pesanti di salire sulla copertura invernale, poiché non sarebbe in grado di reggere il peso e diventerebbe un pericolo. Trattare il telo con cura evitando di sfregarlo contro superfici taglienti o angoli vivi. Il rispetto delle istruzioni indicate consenterà al telo di durare a lungo e di svolgere al meglio la sua funzione. Come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Cliccate sul tasto mi piace, condividete questo video sui social, lasciate un commento o domanda qui sotto e ci vediamo alla prossima! Buon relax a tutti da BS Village!